Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Adesso vediamo come inserire del testo le nostre creazioni. Allora, purtroppo attualmente l'AutoDesk eh, non prevede in questo tipo di software per la modellazione inserire un testo. Però eh, c'è un piccolo trucco che si può utilizzare per inserire il testo dentro eh, il nostro progetto. A quale fine? In questo caso, come potete eh, ben vedere, l'unica cosa che manca è appunto una bella firma descrittiva del personaggio quindi cosa possiamo fare allora la stessa autodesk online da uno strumento o almeno un altro software che come ho detto prima è online si chiama Tinkercad con cui si può registrare eh, gratuitamente questo software permette dall'altro di creare dei testi quindi come sto facendo adesso io nel video potete selezionare sulla destra uh, del, uh, dello schermo tutti gli strumenti possibili, in questo caso il testo. Andiamo a scrivere: nel mio caso, uh, Davide V. S. Eccolo, oh, penso. V. S. -toria. Ok. Scegliamo un carattere, ce ne mette solo tre purtroppo uh, a disposizione. La grandezza non è importante limitiamoci soltanto a stare all'interno del piano di lavoro a questo punto facciamo esporta il formato stl a posto esportato adesso ritorniamo nel nostro programma di modellazione e andiamo a importare i testo che abbiamo appena realizzato eccolo qui apri come abbiamo detto prima è inutile eh, soffermarci sulle grandizze perché tramite questo programma andremo a modificare le dimensioni con la funzione edit quindi andiamo su eh, trasforma e andiamo innanzitutto a inclinare possiamo lavorare anche eh, qui sopra per la rotazione qui Sull'asse X, quindi 90 gradi. Rottiamo anche qui, 90 gradi. No, era la Z. Scusate, Z? Ecco qui e ce l'abbiamo, frontale, <coughs> a questo punto. possiamo lavorare sulla dimensione, allora ci possiamo posizionare su questo quadratino colorato, no, sulla freccia. Tenendo premuto sul quadratino andando e sull'alto in basso. Andiamo a decidere la dimensione, oppure lo possiamo fare come abbiamo visto anche in video precedente in uh, manuale. Quindi qui ci possiamo dare direttamente un 0.2 era la larghezza scusate, aspettate, uniforme. Dove è andato? ecco qui e lo posizioniamo a, a centro poi ci mettiamo da un lato e lo andiamo a avvicinare in modo che affonda in parte ok ed ecco fatto accettiamo ed ecco la nostra scritta sul nostro personaggio quindi non è stato molto difficile e abbiamo eh, diciamo raggiunto l'ostacolo con questo software spero che un domani l'autodesk a questo software possa inserire anche la possibilità di inserire un testo nel frattempo possiamo utilizzare questo sistema buona giornata a tutti vi raccomando iscrivetevi al canale e condividete i miei video con i vostri amici arreci